e nessuno l'ha mai preso per il culo per eh, la sua faccia da culo cioè che video è? cioè tu non fai video per mesi e te intorni con un video del genere Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di alta cultura giapponese. Allora, era da un po' che non facevo video, ma ehm, ho sentito proprio l'esigenza di fare questo video eh, dopo aver visto una storia eh, di Soul Mafia ieri, che prendeva sotto gamba un personaggio della cultura comunque popolare giapponese che in questo periodo sta, sta spopolando perché vendono i gadget proprio con la faccia di questo personaggio ovunque e dalla sua storia mi sembrava ne parlassi in modo un po' irrispettoso ma andiamo a vedere le prove il mio obiettivo finale della vita è quello di comprarmi prima o poi un, un libro delle avventure del detective Cullo, allora. Me allora un po', secondo ho fatto me video, sono un po perché ho guida, un po' perché devo dire perché che in questo Jones periodo sto lavorando molto e non ho eh, tantissimo tempo di, di, di essere su YouTube, eh, però adesso sto cercando di, di tornare pian pianino. Mi fa ridere che ogni video dico che sto tornando. In ogni caso, ragazzi, eh, sono anche attivo musicalmente, diciamo, perché ho fatto uscire un nuovo singolo che si chiama Blue uh, sull'altro canale e anche una cover di una canzone di uh, Utada Hikaru, eh, che è quella di Evangelion, ve ne lascio un pezzettino. <messizia> Comunque, tornando all'anime in questione, eh, che in realtà precedentemente era un libro del 2012 Che è stato dato in onda anche poi quando hanno fatto la serie creata da Toei, quelli di Dragon Ball, mi pare Diciamo tre serie, io ho visto tre serie su Netflix, no non le ho viste, ho visto che, che erano in catalogo E comunque è praticamente la storia di questo detective, un detective che ha la faccia da culo non eh, metaforicamente Proprio eh, realmente Come potete vedere da queste immagini tra l'altro a me faccio ridere perché la prima volta che ho visto questo personaggio pensavo che era una caricatura di tipo Hitler ehm, non so un po' per la tipologia di capelli invece no, un supereroe, eroe eh, una specie di Sherlock Holmes infatti cioè nella storia è, è super serio, è sto Sherlock Holmes poi c'è cioè, anche la sua braccio destro che è questo cane che sa usare qualsiasi cosa e riconosce da dove viene e poi già tutti questi superpoteri è super smart intelligentissimo, fa tutte queste avventure e in più può usare anche delle tecniche speciali che potrete Immaginare avendo la faccia da culo Che tecniche speciali può usare per acchiappare I vari furfanti E il suo piacerrimo nemico è Questa specie di Milord eh, Infatti potete vedere già delle similitudini Con Milord che però Ha sul copricapo questa uh, Cacca praticamente E il suo attacco speciale è Far piovere cacche praticamente Ovunque mm, Non lo so, cioè mi ha fatto un po' specie Il fatto che questo personaggio abbia preso così tanto Piede perché veramente c'è cioè, di questi tempi Fare le vendite che ha fatto eh, È veramente incredibile È una specie di Diciamo di Detective Conan Appunto della nuova generazione Una cosa però carina che ho Riscontrato comunque in tutta questa Serie è che tutti i personaggi Sono estremamente diversi tra loro E nessuno L'ha mai preso per il culo Per eh, la sua faccia da culo in ogni caso, no, però le sai che c'è questo messaggio un po' di equality che comunque non, non guasta mai, ecco Quindi devo dire che è un, uh, un anime che consiglia a tutti, oddio non l'ho visto ma deduco eh, Tra l'altro mi è piaciuto molto perché fa anche delle battute, per esempio, no? E perché sfruttano molto il fatto che lui sia una specie di culo Quindi dicono, per esempio, non lo so, una delle sue frasi più iconiche che ho potuto vedere È stato quando ha detto... Um, ha detto una cosa tipo eh, sento odore di guai altri personaggi importanti e forse chiave di questo di questo anime sono sicuramente il padre, il padre è questa figura che sembra questa specie di cowboy è un cowboy però eh, vedete che c'ha i baffi sulle, non so se chiamarle guance o culata, però vabbè comunque c'ha questi baffi sul culo che c'ha in faccia ehm um... Comunque questo anime l'hanno dato in onda Sulla tv nazionale um, Tra l'altro uh, NHK Educational Quindi immagino che Al di là della scelta del personaggio uh, Sia anche Insomma un personaggio positivo Ecco questo è tutto quello che Potevo dire su questo personaggio Chi avesse interesse a scoprire di più eh, Può usare il VPN eh, E collegarsi per vedere Questa serie in Giappone Perché è su Netflix E secondo me eh, merita davvero Non lo so se la vedrò Se volete che me la guardo scrivetemelo nei commenti Magari chiedo aiuto a Lilletta Eli O a Marion Blu Per farci una recensione in caso O anche a Stefano Piffer se vuole Comunque, vabbè, questo era quanto, io spero che queste notizie vi siano servite.